Benvenuti, benvenuti a tutti voi, ecco. Ecco, è un tema questo estremamente interessante, il cambio del concetto di leadership e io partirei proprio dalla dottoressa Valeria Cantoni Mamiani, anche perché lei ha scritto un, un testo, un libro eh, intitolato Leadership di Cura, che ha ispirato proprio anche il titolo di questa eh, tavola rotonda e eh, io parto da lei proprio per chiederle eh, perché il vecchio concetto di, di capo eh, legato appunto al controllo, al l'impartire ordini ormai in questo contesto lavorativo e organizzativo non funziona più. Buongiorno innanzitutto, buongiorno ai miei compagni di, di tavola rotonda. Ma allora eh, in realtà eh, non, non renderei assoluta questa cosa, nel senso che ci sono situazioni, momenti all'interno di un'organizzazione e anche competenze e unit professionali che hanno bisogno ancora di persone che in qualche modo eh, fanno eseguire bene i compiti ai propri collaboratori, per cui diciamo persone abbastanza autoritarie, mettiamola così. Però eh, in realtà eh, in tutto quello che è il, il mondo delle organizzazioni che invece hanno bisogno di innovare, che hanno bisogno di eh, rispondere anche in maniera creativa, in maniera come si dice antifragile o come vogliamo chiamarlo, insomma, ai cambiamenti anche repentini, in tutte quelle situazioni invece eh, l'autoritarismo non funziona più, non funziona più neanche con, le, con i più giovani, che poi abbiamo chiamato cioè, eh, generazione Z, X, come vogliamo chiamare, insomma come vogliamo chiamarli, perché eh, le persone più giovani non sono, diciamo in qualche modo più di tanto colpite dalla divisa, cioè dal ruolo. Prima Spagnolo parlava no, di come è importante eh, trasportare i manager dal ruolo al, alla, alla persona, alla crescita per, personale. Per cui non funziona più perché ehm, i giovani, i più giovani, hanno bisogno di sentirsi ascoltati. Abbiamo sentito parlare moltissimo di ascolto questa mattina, e mi ricordo noi in, in CFMT abbiamo cominciato a fare i primi workshop sull'ascolto nel 2016, no? Prima di tutta questa buriana. Um, hanno bisogno di, di sentirsi ascoltati e hanno bisogno, in qualche modo, di sentire che eh, la persona che li guida, che gli dà ordini, che, eh, che gli paga lo stipendio, è autorevole, cioè sa, um, sa è, è conosce, è competente e allo stesso tempo è interessata a loro, è fortemente e autenticamente interessata a loro, per cui capiamo che l'autoritarismo in questo contesto non è molto efficace. Ecco ma se l'autoritarismo non funziona più o comunque insomma solo in un determinato ambito non è più applicabile al ruolo di, di manager to cure, quali sono invece eh, le qualità che, che ora emergono, che ora funzionano? Io ne ho citate alcune introducendo la tavola rotonda, l'ascolto, l'empatia, la capacità eh, di accoglienza, tra i, lei tra l'altro dottoressa Mamiani, nel suo testo ne cita anche altre che io non mi sarei aspettata di vedere applicate appunto alla, al tema della leadership, come la leggerezza e il gioco, ci vuole spiegare ecco, come applicare queste doti ad un manager, ad un capo, ad un leader? Ma ehm, c'è da dire che io ho scritto leadership di cura al termine, anzi, quando ancora c'era il, il covid che eh, navigava fra di noi, e dunque c'era il lockdown, insomma, la situazione era molto pesante e facendo io formazione e disegnando percorsi di trasformazione manageriale eh, sentivo questo gran bisogno di leggerezza nelle persone con cui parlavo a distanza all'epoca in realtà leggerezza non vuol dire superficialità, eh, non vuol dire, eh, come dire non prendere seriamente le cose anzi la leggerezza di solito ce l'ha proprio chi eh, è passato e attraversato situazioni esistenziali tragiche, anche dolorose. Cioè, la leggerezza è un punto di vista con cui guardare la vita, e cioè un modo di reagire eh, non elefantiaco, non elefantesco, agli accadimenti della vita. Ed è anche una qualità di un manager di essere leggero, cioè di non entrare a gamba tesa, come un elefante, all'interno di quella cristalleria che sono le persone con cui lavora, perché gli esseri umani sono di cristallo, si rompono facilmente, e dunque bisogna stare molto attenti a come maneggiarli. E poi anche, no, il gioco, la, la sì. anche il gioco. Anche il gioco. Il gioco è molto importante perché il gioco è il modo primario con cui l'essere umano apprende. I bambini imparano giocando. C'è un bellissimo libro che si chiama Free to Learn, Liberi di giocare, di Peter Gray. Che racconta come le, le, le tribù dei cacciatori-raccoglitori imparano, cioè imparano giocando a fare grandi, giocando a fare i cacciatori, giocando a fare eh, la mamma, giocando a fare tutte le cose che fanno i grandi. E anche noi in fondo eh, giochiamo così. Il gioco è anche finalmente arrivato eh, all'interno delle organizzazioni attraverso questo, queste teorie del nudging, no? che di Richard Thaler, premio Nobel all'economia, uno psicologo, secondo psicologo premio Nobel all'economia dopo Kahneman che ha, eh, come dire, ideato, ideato, insomma, ha teorizzato questa, questo modo di influenzare i comportamenti umani in modo diciamo, non impositivo, leggero, giocoso, no? le spinte gentili. Attraverso operazioni di nudging, che tra l'altro noi stiamo facendo in alcune organizzazioni con risultati incredibili, eh, cioè coinvolgendo le persone in maniera ludica, eh, facendo fare alle persone cambiamenti senza troppi sforzi, per cui superando il bias di default ehm, e cercando di coinvolgersi anche con un po' di competitività, cioè attivando piccoli percorsi competitivi su progetti di vario genere, eh, si può eh, aiutare le persone a cambiare, a trasformare i propri comportamenti in modo diciamo prosociale, per cui aumentare la cooperazione, la collaborazione, il rispetto, l'ascolto e tutte queste cose. Ecco grazie all'intervento della dottoressa Mamiani stiamo cercando di delineare proprio le caratteristiche del nuovo leader, no? quali sono quelle qualità che oggi come oggi un leader deve avere, ovviamente lo stiamo iniziando a fare a livello teorico perché proprio partiamo da una riflessione, da un libro ma Dobbiamo addentrarci poi nella pratica di quello che avviene all'interno eh, delle aziende. Quindi, io chiamo in causa la, la dottoressa Rizzi e il dottor Sabatini per completare il discorso e chiedervi, dal vostro punto di vista, ecco, quali sono le caratteristiche che un buon leader, un buon manager eh, di oggi deve possedere per far sì ecco, eh, di, di sfruttare al massimo il potenziale umano che ha a disposizione oltre a quello aziendale. Dottoressa Rizzi, incominciamo dalla. Buongiorno a tutti, intanto grazie per, per l'invito alla tavola rotonda di oggi. Allora, la, la mia esperienza guardando all'evoluzione un po' del, del leader di oggi è che intanto per quanto possa essere visionario, competente, solido, un leader non può più bastare a se stesso. Uh, c'è un mondo molto complesso là fuori ehm, e c'è la necessità di avere una pluralità di sguardi di competenze diverse che possano appunto guardare, scoprire, comprendere i problemi che quotidianamente ci sono sui, sui tavoli dei, dei manager Um, grazie proprio al fatto di essere seduti in posizioni diverse in una stanza no? io posso guardare un oggetto e lo vedo diversamente a seconda di dove sono disposta quindi non ci sono doti magiche ma uh, se noi ci spostiamo anche noi cambiamo prospettiva, cambiamo visuale allora avere per esempio un leadership team quindi una prima linea che ti supporta e eh, che supporta il direttore generale o un amministratore delegato nel guardare ai temi strategici critici e eh, complessi che ci sono sul tavolo usando sguardi differenti io trovo una dote molto potente per far questo il leader deve consentirsi di poter usare e beneficiare di, questa, eh, di questo supporto diverso da sé quindi per farlo c'è necessità in primis di saper ascoltare molto bene, quindi questo lo, lo abbiamo detto prima, di prendersi cura della propria squadra. Prendersi cura della propria squadra secondo me anche creando un contesto organizzativo che ehm, diciamo sia sicuro da un punto di vista emotivo, quindi non solo la sicurezza sul lavoro più canonica, no? però nel momento in cui io chiedo ad un team di pari di esprimersi, di, espo, di, di, di, di dare la propria opinione, che potrebbe essere anche diversa, perché posso aprire una parte che non è stata vista, ascoltata, eh, presa in considerazione, magari potrebbe essere anche forte, no? come, come visione altra, lo posso fare se so che non mi succede nulla. Quindi se, se posso anche dissentire e per fare questo c'è un patto più o meno tacito che eh, le organizzazioni devono fare, perché dico più o meno, perché può essere in un microgruppo, può essere cultura aziendale. In Zurich Bank per esempio que di questo ne abbiamo fatto un pezzo di cultura aziendale, cioè si può dissentire, si può dire la propria, poi ci sarà qualcuno che fa sintesi, il leader deve riuscire poi a prendere gli spunti che sono arrivati, a farli suoi e la decisione finale deve essere presa da chi guida, ma la possibilità di poter esprimere le proprie opinioni passa da un contesto organizzativo che, che sia un contesto organizzativo sicuro. E la seconda cosa è concedere anche di nuovo a se stesso di avere un, un team dove la collaborazione orizzontale sia, un, sia premiante. Che significa eh, di nuovo avere un supporto, avere la, un, una pluralità di, eh, di viste diverse, ma soprattutto avere l'unione, la capacità di far fronte anche ai momenti difficili contando su un supporto orizzontale. Prima qualcuno, in tavola rotonda precedente, un collega parlava di solitudine, no? di, qualche, di qualche funzione, Ecco, io credo che il gioco di squadra trasversale, anche tra manager, anche tra leader, ehm, sia un grosso supporto e una grossa risorsa anche nei momenti eh, di grande complessità che noi dobbiamo andare a gestire. Funziona un po' come nel, nei contesti sportivi alla fine, no? che per comprendere la figura del leader in realtà dobbiamo comprendere il contesto di squadra, ecco, non dobbiamo mai analizzarlo nella sua individualità ma inserirlo sempre all'interno eh, del gruppo. Ecco, eh, dottor Sabatini, continuiamo con la descrizione eh, della, mh, della figura ecco, di questo nuovo leader, eh, della nuova leadership che deve affermarsi in questo contesto appunto differente che abbiamo eh, descritto. Un, un buon manager ecco che deve come abbiamo accennato prima mettere insieme hard skill e soft skill quindi delle competenze tecniche che sicuramente devono restare a delle nuove tipo di, di competenze che riguardino appunto l'ascolto l'empatia la capacità di entrare in contatto eh, con i propri collaboratori. Ecco è questa eh, questa miracolosa armonia che noi dobbiamo cercare in un buon manager? Grazie intanto per, per questo invito, eh, un saluto a tutti quelli che ci seguono in sala e anche eh, da remoto. Eh, ovviamente diciamo, tutte le caratteristiche che sono state illustrate questa mattina sono tutte quante presenti, la figura di un dirigente moderno di un manager moderno è complessa, è molto articolata e ha sicuramente eh, un po' tutte queste, queste sfaccettature, per cui è difficile anche farne una definizione univoca. Se, se volessimo trovarne una che gli si, gli si avvicina un po', potremmo pensare al motore del cambiamento. In realtà, in questo momento forse deve essere soprattutto quello: eh, perché è un concetto che tiene insieme due cose. Da un lato Diciamo, il ruolo di guida che un dirigente, che un manager ha, storicamente ha sempre avuto e dall'altro anche la capacità trasformativa che invece in questo momento è particolarmente eh, richiesta anche perché il contesto eh, cambia velocemente, anche le sfide manageriali eh, cambiano eh, velocemente. Ehm, allora, nostro, io sono il, diciamo, il responsabile di un fondo interprofessionale, quindi il nostro è un punto di osservazione particolare, ehm, perché noi finanziamo la formazione continua dei dirigenti eh, delle aziende private e quindi osservare la formazione, quindi diciamo, osservare le cose che le aziende fanno in questo momento ci dà mh, proprio la sensazione eh, delle esigenze che esprimono e anche della direzione di marcia verso cui si muovono allora mh, due numeri soltanto per dare un po' il senso eh, di, questo, di questo ragionamento eh, mh, lo scorso anno noi abbiamo finanziato circa 2400 piani formativi da parte delle imprese eh, che hanno dirigenti, che sono dirigenti inquadrati come tali eh, abbiamo coinvolto circa 12.000 eh, dirigenti e abbiamo erogato circa 27 milioni di euro eh, di finanziamenti, quindi insomma il nostro è un campione eh, abbastanza rappresentativo. Allora, eh, questi piani formativi, questi 2400 piani, eh, per metà sono stati rivolti a competenze legate ad esempio alla leadership, alla, al alla vision dell'azienda, al cosiddetto change management, quindi alla capacità di, di far cambiare pelle all'impresa, per l'altra metà sono stati rivolti a competenze tecniche, eh, la, la professoressa prima ci ricordava proprio questo, cioè queste, questi aspetti eh, diciamo così, anche di ruolo che il dirigente deve avere rimangono invariati, continuano a averceli e quindi... Eh, le competenze ad esempio in materia di sostenibilità sono molto richieste dalle imprese dai e, e ai dirigenti delle imprese, le competenze in materia di digitalizzazione ad esempio, quindi di trasformazione digitale delle aziende e ancora le competenze in materia di rischi che le aziende devono fronteggiare in questo momento ma anche le competenze in materia di internazionalizzazione le, le imprese che sono nostre aderenti sono eh, in gran parte imprese che sono rivolte ai mercati internazionali. Ecco, se andiamo a vedere questo mix abbiamo più o meno un'idea di quello che serve in questo momento al manager, quindi per metà una competenza, esattamente per metà una competenza di natura soft e per l'altra metà una competenza di, di natura più hard, più legata alle competenze tecniche. Credo che questo esprima proprio numericamente anche quello che serve in questo momento. Ecco, la riflessione del dottor Sabatini che punta naturalmente sulla formazione eh, ci fa fare uno step in più, no? una considerazione ovvero che buon leader buon manager non si nasce ma si diventa proprio anche attraverso un percorso e ci sono delle figure anche che aiutano i manager a compiere un processo evolutivo una di queste figure è il business coach e io qui introduco eh, l'ultimo speaker della tavola il dottor eh, Antonio Panico che eh, proprio ecco, eh, durante la, la suo, il suo percorso professionale riesce ad avere eh, una fotografia immediata della situazione io eh, innanzitutto ecco, le chiedo come lei aiuta i manager a diventare dei professionisti migliori e soprattutto quali sono le aree, gli ambiti in cui c'è una carenza di leadership a livello manageriale, chiedendole anche qual è il primo consiglio che darebbe per migliorare. Intanto grazie dell'invito, grazie a tutti quanti, buongiorno. Eh, sono molto contento di quello che ho sentito perché in realtà... Eh, proprio quello che ci vuole, infatti il business coach, così come lo rappresentiamo noi nella nostra azienda, differisce un po' da un, un, un precedente modello di coaching in cui ci si soffermava esclusivamente sulle soft skills, sulla consapevolezza di sé. no? Il business coach è qualcuno che abbina il coaching e, e le, le attività tipiche del coaching alla consulenza di processo e anche quella di direzione, quindi dove il coach interviene con il proprio coaching, non soltanto supportandolo nella parte soft, ma anche hard. Non dimentichiamoci che se è vero che la leadership no, ha bisogno di una serie di soft skill come l'empatia, la comprensione, la comunicazione, questo è assolutamente vero, e il modello americano ne parla tanto. Il modello americano, se andiamo in America, e noi le formazioni che facciamo deriva da quella americana, sostanzialmente, nella leadership parlano tanto di comunicazione, empatia, prendersi cura, ed è giustissimo, ma se, ci confronti, se confrontiamo i nostri dirigenti, i nostri imprenditori con quelli americani, mediamente un italiano sa comunicare molto meglio di un americano, è molto più empatico, è molto più attento agli altri, culturalmente. A differenza degli americani, noi siamo molto meno organizzati. Un imprenditore o un manager americano è una persona che, come prima cosa, organizza i processi e dicono i processi sono più importanti del prodotto addirittura. Quindi lì ci sofferma moltissimo sulle soft skills perché mancano rispetto all'organizzazione. Da questa parte del, del globo, noi in particolare italiani, siamo fortissimi nelle relazioni, siamo un po' più deboli, un po' sostanzialmente più deboli nella parte organizzativa, anche nella parte organizzativa che riguarda la leadership. Perché per esempio la mia azienda ha fatto un sondaggio, un'analisi, che ha coinvolto 5.000 aziende, circa 5.000 aziende, piccole, medie e, e micro imprese, e eh, la leadership è risultata la competenza meno sviluppata. All'interno della leadership l'item meno sviluppato, incredibile ma vero, è questo. I collaboratori ricevono, hanno, vengono dati in qualche modo ai collaboratori obiettivi chiari, misurabili e scritti? La risposta è no nel 95% dei casi. All'interno degli item che riguardavano la competenza della leadership l'item più sviluppato era... Il capo, l'ed, il leader, ha dei momenti di confronto sui miglioramenti, sui progressi collaboratori. Questo era l'item più sviluppato, più del 50% de dell'intervista rispondeva sì. Domanda. Capite che c'è la volontà di far bene il leader perché applicano la regola di confronto con i collaboratori e verifica se ci sono progressi, ma se non hai dato obiettivi all'inizio, cosa stai misurando? Qui ci si incontra, si fa la parte soft del, del, della leadership però ci si è dimenticato di, fa, di, di creare obiettivi chiari, misurabili e scritti allora un business coach è qualcuno che quando si affianca un manager abbina le due cose, abbiamo tantissimi casi, non soltanto nella piccola e media impresa e anche multinazionali americane io anni fa seguivo un, un, un, un dirigente di una multinazionale americana 200 milioni di euro in Italia eh, che alla la domanda su, sull'argomento della leadership e il problema è che questa persona qui aveva tutta la teoria ma poi non guardava i numeri dei propri uomini, quindi giudicava a sensazione l'operato dei propri uomini. Andando a guardare i numeri ci siamo resi conti che le cose non erano così come lui riteneva. Ecco, il business coach abbina le due cose, quindi quando ci si dimentica di fare la parte tecnica la si guarda, quando bisogna alimentare e nutrire il manager della parte soft lo si fa, questo è quello che facciamo. Ecco sì, abbiamo parlato un po' ecco, di paradosso anche della leadership, no? perché i leader vengono descritti, spesso dipinti come eh, delle persone visionarie che hanno appunto dei grandi sogni da, da realizzare da compiere, ma che però magari poi dal punto di vista organizzativo e delle azioni concrete non sanno come tradurre la visione e il sogno in realtà e, e i numeri insomma, del, del dottor Panico poi ce lo confermano. Eh, io volevo fare un altro giro di domande coinvolgendo eh, i nostri speaker a partire proprio da una metafora che <ride> ha fatto il, il dottore Caponetto nella tavola rotonda precedente, cioè quella della eh, difficoltà ecco, di guidare la barca in una tempesta, perché il leader appunto lo si vede soprattutto nel momento della crisi, una crisi che può essere eh, diciamo, personale, cioè della propria realtà aziendale o una crisi di sistema come quella eh, che stiamo attraversando a livello nazionale e internazionale. E quindi una domanda che rivolgo a tutti voi, eh, qual è l'atteggiamento giusto da adottare da parte di un leader nel momento di crisi? Ripartiamo dalla dottoressa Cantoni Mamiani. Ma, rispetto a quello che ha detto anche le, chi mi ha preceduto, io credo che il tema dell'ascolto gli, gli va tolta un po' di retorica e va invece contestualizzato in, una, in, una serie, in un senso molto funzionale, cioè i bravi manager oggi non, non necessariamente devono essere i bravi tecnici, perché quello che vedo nella parte invece più formazione è che molto spesso i manager fanno da collo di bottiglia, cioè l'atteggiamento mic del micromanagement, quel manager che è convinto di sapere lui più degli altri o lei più degli altri e dunque dice faccio io che faccio meglio. Questo è un, una, è un elemento di tossicità enorme all'interno del team, diciamo, del loro gruppo organizzazione perché è molto demotivante per le persone che stanno attorno. Per cui mi viene da dire, nella tempesta bisogna aprire le orecchie per riuscire a coinvolgere le persone che ne sanno più di te sulle micro cose a livello verticale cercando di, fare, di mettere a sistema quello che ascolti cioè andare di più a chiedere aiuto c'è questa, questa cultura secondo me ancora in Italia molto forte che chiedere aiuto è una forma di debolezza in realtà saper chiedere aiuto è una di quelle secondo me di quelle competenze fondamentali che oggi un manager deve avere cioè di fare le domande giuste alle persone giuste e di eh, e soprattutto di coinvolgere chi ne sa più di te in un, in un sistema dove queste persone competenti possono dialogare con altre persone, rompendo un po' quelli che sono i silos organizzativi, che sono un altro problema enorme all'interno delle organizzazioni. Cioè ancora adesso, nonostante la tecnologia, nonostante, eh, le, nonostante tutto quello che l'IT ci offre... Però ancora il silos è un problema all'interno dell'organizzazione, le persone non si parlano fra di loro, dunque c'è un dispendio di energia, di denaro, di competenze enorme. Un, ruolo, un buon manager in, nella tempesta è colui che mette, mette insieme, fa parlare queste, queste differenti silos e queste differenti competenze. Ecco, quindi nella tempesta, nella crisi, saper chiedere aiuto a chi ne sa più di noi. La sua ricetta, dottor Sabatini, qual è invece? Eh, ricetta non ce n'è ovviamente ma eh, c'è qualche eh, impressione che nasce dal, dall'osservazione eh, del, della realtà e dall'osservazione dei processi da, da un punto di vista ovviamente eh, che è parziale, che è quello che, che ho illustrato in precedenza, eh, sicuramente il nostro punto di vista è quello eh, dell'apprendimento e quindi di come eh, si può usare eh, l'apprendimento per, anche per aprire questi, eh, diciamo, questi silos di cui si parlava in precedenza e quindi permettere la circolazione eh, delle informazioni. Da questo punto di vista noi abbiamo eh, cercato di capire per esempio recentemente mh, qual è il ruolo del dirigente all'interno dei processi di apprendimento all'interno dell'azienda, non soltanto eh, ripeto, dei, eh, diciamo, dei dirigenti che per lavoro si occupano di, eh, diciamo così, di risorse umane ma di tutti quanti i dirigenti, quindi di tutti coloro ai quali è assegnato un gruppo eh, di persone. E abbiamo realizzato una, mh, una, un approfondimento con 2000 responsabili delle risorse umane, l'abbiamo fatto insieme alla, ad IDP che è l'associazione della direzione eh, del personale e diciamo, è venuto fuori un profilo interessante che è quello eh, del, di quello che abbiamo chiamato manager formatore eh, che cos'è questo eh, diciamo manager formatore è, un, diciamo così, è, è il dirigente che esercita un ruolo eh, per da un lato in qualche modo formarsi ovviamente per se stesso eh, per aumentare la sua eh, occupabilità in fondo e anche la sua, eh, diciamo, la, la sua vita lavorativa di lungo periodo ma anche eh, un soggetto che si preoccupa attivamente, quindi la parola chiave è proprio diciamo, la proattività, delle persone con le quali lavora tutti i giorni, in particolare facendo che cosa? Da un lato in qualche modo diciamo così incamerando e rendendo disponibili e, e, e dandogli un senso eh, alle, eh, diciamo così, alla lettura del contesto che il manager deve fare, che è quello, diciamo, una delle sue eh, funzioni principali dall'altra, anche accompagnando attivamente eh, le persone all'interno diciamo, dei percorsi che gli consentono l'apprendimento facendo quello che eh, il dottor Caponetto si, ci suggeriva nella tavola rotonda precedente cioè creando in azienda un contesto favorevole all'apprendimento che non significa soltanto formazione naturalmente ma significa fare in modo che l'apprendimento sia il processo cardine All'interno del, anzi sul quale riposano le principali scelte che l'azienda compie. Anche per questo, noi l'ultimo avviso che il fondo ha, ha appena pubblicato, è stato pubblicato proprio la scorsa settimana, si chiama Apprendere per competere. Serve proprio a questo, a dare alle imprese aderenti la possibilità di eh, utilizzare le risorse della formazione proprio per, per fare in modo di eh, diciamo così, eh, adeguare le loro aziende a questa esigenza di apertura del, del contesto lavorativo ai processi di apprendimento per metterli al centro delle scelte che l'azienda deve fare. Eh, diciamo, invito tutti ovviamente a, a, a seguire i termini, si aprono eh, il 15 maggio prossimi e diciamo, tutte le aziende aderenti possono partecipare. Ecco, abbiamo individuato no, un po' le ancore di salvezza visto che abbiamo parlato di mare in tempesta, appunto l'apprendimento, la richiesta di aiuto, la capacità anche di aprirsi agli altri, dottoressa Rizzi ecco che cosa, vuole, ecco, che cosa ci vuole suggerire? Allora io in, in vorrei sottolineare questo in aggiunta perché poi mi trovo molto d'accordo con quello eh, che è stato detto eh, prima di me. Um, aggiungerei che essere un leader gentile, che è il, il titolo no? di questa tavola rotonda, non, significhi, non significa... Um, non essere concreti, pragmatici e alla fine um, scaricare a terra le soluzioni perché um, oggi come oggi in una crisi, ad una crisi ne segue spesso un'altra più o meno grande è diventata un po' la normalità non è più l'eccezione tanto che nel vocabolario è entrata una nuova parola permacrisi, crisi, crisi permanente Quindi è una è, nuova competenza è, no? che è, dobbiamo esatto, imparare una nuova competenza tra l'altro ho sentito da un formatore una, una metafora, un'espressione molto bella ha detto è come se giocassimo a monopoli e capitassimo costantemente sulla casella imprevisti <ride> questa è diventata la nostra realtà quotidiana quindi questo, questo chiede nuove competenze anche ai leader, quindi sicuramente c'è un tema di, di formazione che deve essere una formazione continua. Eh, credo di nuovo che la potenza del gruppo possa aiutare comunque il singolo, quindi il singolo leader, perché anche qui il capitano dovrà portare la nave in porto ma non lo fa da solo. Eh, per riuscire a portarla in porto nel modo giusto la cosa importante è usare tutte le capacità il pensiero laterale di fronte ad un imprevisto perché è qualcosa che io non ho imparato prima che posso non aver sperimentato, non aver fatto allora per questo eh, le persone, i nostri team hanno bisogno di avere dello spazio però eh, quindi non bisogna ehm, scadere nel micromanagement come si diceva prima, bisogna delegare ma lasciare anche lo spazio dell'innovazione. Se io non copro tutto quello che c'è da fare ma lascio dello spazio, lo spazio viene riempito, questo è un, un principio fisico, viene riempito viene riempito da altri che possono saper fare meglio di te eh, alcune parti e possono contribuire alla soluzione eh, della crisi e del problema. Che cosa rimane invece in maniera forte, importante nelle mani del leader e qui eh, mi ricollego un po' anche a quello che si diceva prima, la capacità poi di scaricare a terra l'execution, io credo che oggi sia un tema estremamente importante, eh, tanto quanto lo è la visione e la strategia, quindi dove devo portare la barca in porto, in quale porto, ma come arrivarci è fatto di una serie di dettagli che non vanno sottovalutati, di eh, regole e di processi che vanno eh, condivisi ma soprattutto di un metodo che il team, eh, l'azienda, la realtà organizzativa si deve dare perché nel momento in cui la nave non ha il motore ma i remi devi remare tutti allo stesso ritmo e nella stessa direzione. Quindi execution con capacità di lasciare dello spazio libero di gioco ai propri giocatori perché possano anche innovare e trovare delle soluzioni ad un problema che magari non si era presentato fino a prima, questo io credo che dia tanta velocità alle organizzazioni e dia sostenibilità alla leadership stessa, quindi non solo la capacità di uscire da una tempesta ma la capacità di ritornare dentro una tempesta, di starci e di starci fatemi tornare su questo sapendo prendersi cura di sé prima ancora che degli altri, se io non sono in grado come leader di prendermi cura di me non sarò in grado di prendermi cura della mia squadra. E quindi questo è un pezzo importante, quindi la sostenibilità passa dalla capacità di stare nei momenti di crisi per lungo tempo in maniera prolungata senza soccombere al peso della crisi. Ecco, assolutamente, la capacità di stare nella crisi e eh, di, di non perdere l'orizzonte, perché questo anche no, può, può capitare nella tempesta, di non vedere la via d'uscita, la soluzione, perché le crisi appunto, durano sempre, sempre di più. E dottor Panico, chiudiamo con lei, ecco, sull'atteggiamento giusto eh, da, avere, eh, da, da tenere proprio per affrontare i momenti di crisi, perché, eh, io lo, lo, lo dicevo a lei insomma, nella chiacchierata preliminare che abbiamo fatto mi ha incuriosito molto eh, la, la sua strategia, la strategia che propone, cioè più la crisi è importante, è difficile da affrontare, più bisogna alzare l'asticella ed essere ambiziosi. In che senso? Ecco, ce lo spiega. Mi devo collegare a tutto quello che è stato detto fino ad ora, però devo fare una piccola premessa, perché per dare valore aggiunto dopo quello che è stato detto è complicato. Faccio una piccola premessa. Io sono molto pratico, leader è colui che conduce il team a raggiungere gli obiettivi. Punto. E io, quando lavoro nelle aziende mi chiedono, valutiamo la leadership delle persone in cui lavoriamo, la mia domanda è, vi fate vedere i progressi dei team? Perché se, se un team è progredito significa che il leader è bravo, se il team non è progredito non è bravo il leader. Ora, cosa bisogna fare per portare il team a raggiungere l'obiettivo? Tutto ciò che è necessario, tutto. Con quale stile? Dipende dal team, dipende dal singolo componente del team, quindi con qualcuno deve essere un po' più autorevole, con qualcuno più autoritario perché è ancora immaturo, con qualcuno che è un po' più giù di tono devi essere un po' più cheerleader, con qualcuno che è più autonomo ed entusiasta lo devi lasciar fare, sbagliare e correggerlo. Adattarsi al team, questo è fondamentale. Senza mai dimenticarsi che un leader è tale se il team c'è. <ride> Senza il team non puoi andare da nessuna parte. Nei momenti di crisi cosa fare? Ci sono vari atteggiamenti da, da, da utilizzare, non soltanto uno. Il primo è certamente non battere in ritirata, che è quello che noi italiani, le nostre aziende fanno sempre io questa cosa l'ho imparata sul campo lavoravo per una multinazionale italiana una grande azienda del farmaco italiana dove questa azienda ha recuperato e conquistato quote di mercato perché nelle, cli, nelle crisi cicliche che caratterizzano il mercato farmaceutico che è regolato e quindi ciclicamente va in crisi mentre le multinazionali licenziavano, mandavano a casa eh, il team di vendita riducevano, questa azienda manteneva il team recuperando quote di mercato che poi non perdeva quando il mercato ricresceva. Certo, non essendo un SPA, non doveva giustificare perdite ai azionisti, erano soldi de della proprietà un'impresa privata, quindi poteva permetterselo. Questo mi fece capire in giovane età a 25 anni, ero un manager in un azienda e portava i calzoni corti, che di fronte alle difficoltà, l'unica cosa da fare è continuare a fronteggiare, come diceva la, la dottoressa. La prima di leader è fronteggiare, stare di fronte alla crisi senza farsi prendere la lanza. Questa è una grande competenza. Bisogna essere molto consapevoli e sapere cosa si sta facendo. La seconda cosa è avere quell'atteggiamento indipendente tipico dei leader che vincono che nei momenti di crisi sa che ci può essere una soluzione e che la strategia a battere e ritirata è quella da, perdere, quella da cavernicolo. La differenza, anche nei cartoni animati, la differenza tra l'Homo sapiens e il cavernicolo è che il cavernicolo di fronte a crisi si è intanato e l'Homo sapiens ha conquistato prati verdi e posti migliori. Allora, oggi viviamo... Stiamo andando, siamo già forse dentro, a una crisi dettata dall'inflazione. Di fronte a questo momento storico, e ovviamente senza citare la guerra, eccetera, di fronte a questo momento storico molti batteranno, stanno già battendo in ritirata. L'imprenditore, il leader, che capisce che può mantenere la posizione e magari con le stesse risorse di primo, anche meno, recuperare share of voice in termini di presenza sul mercato, gli consentirebbe di conquistare. Gli consentirebbe di recuperare quote di mercato che magari oggi possono significare pareggiare rispetto all'anno precedente o a anni migliori, ma quando il mercato ripartirà, perché i mercati ripartono storicamente, quella quota di mercato non la perde più. Questa è la strategia che per esempio ho utilizzato io nel 2020 quando tutti i miei colleghi, i miei competitor si sono fermati, io ho continuato a essere presente sul mercato e nel 2020 abbiamo raddoppiato il fatturato, ma è la stessa strategia che abbiamo fatto applicare a tanti nostri clienti ne cito uno, cito il peggior caso che abbiamo avuto per, per, per, per evitare di, non voglio fare eh, il, il fenomeno, quindi cito il peggior caso, di un'azienda legale che nel 2019 aveva fatturato 5 milioni, nel 2020, con, avendo assunto altro personale, arriva il Covid, abbiamo imbastito una serie di attività, non sta qua a spiegarle come e per quanto, che eh, di fronte alla proiezione di fatturato di 500 mila euro a fine anno in realtà abbiamo fatto 3 milioni abbiamo limitato i danni al minimo l'azienda ha chiuso con un guadagno quell'anno le cose sono andate bene ovviamente abbiamo dovuto riorganizzare velocemente tutto ma con un atteggiamento indipendente fronteggiando la crisi senza farsi prendere la parola cercando la soluzione in maniera pragmatica ha portato quell'azienda a ottenere dei risultati questa, questa è un'abilità che un, un leader oggi deve sviluppare non può non farlo altrimenti viene divorato eh, da, dalle prossime 40 crisi che ci saranno qua nei prossimi 40 anni, o 20 se volete perché se durano due anni eh, l'una. Noi siamo in un mercato in cui la globalizzazione, le vicende macroeconomiche, sociali, ci porteranno ad avere alti e bassi continui, sembra quasi fatto apposta, ma sembra un po' il, il, il, è, è per come è organizzata l'economia mondiale che porta a questi fenomeni, un leader deve sapere organizzarsi, deve sapere, in maniera indipendente da quello che viene detto, fronteggiare la situazione e trovare una soluzione. È sempre possibile farlo? No, ma almeno si possono limitare i danni. È dura? È dura, sì, faticosissimo. Seguire l'azienda legale o tante altre aziende o anche noi stessi per noi è stata durissima. Però ce l'abbiamo fatta e ce l'abbiamo fatta bene. Questo, quindi un leader deve avere questo atteggiamento qui. Un leader che ha questo atteggiamento. Divento un leader migliore perché il team ha bisogno e sente il bisogno, in maniera più o meno consapevole, di essere guidato a raggiungere gli obiettivi. A nessuna squadra piace perdere, ergo se io ho il mio capo, il leader, più o meno autorevole, più o meno comunicativo, più o meno empatico, che però mi fa vincere, viva Dio, faccio parte della giusta squadra e mi attacco alla maglietta. Se ho il capo che è bravissimo ma poi si perde sempre, mi guardo intorno, in cerca di una spiaggia migliore. Cioè, è uno magari ecco, degli, degli, degli aspetti che può scatenare poi il, il turnover nel senso è anche la volontà di, di cambiare posto il rapporto con il capo e avere ecco, un capo, un leader di cui ci si può fidare e affidare c'è la professoressa Mamiani che vuole battuta. fare un'ultima riflessione Sì, che mette insieme la cura di sé con quello che, che hai detto tu adesso avere cura di sé che è fondamentale negli aerei no? dicono prima di mettere la mascherina ai bambini dovete metterla voi Vuol dire anche imparare a fare i conti con le proprie paure, con i proprie automatismi, con le proprie manie, con le proprie ossessioni e dunque anche in qualche modo imparare a non farsi prendere dal panico di fronte alle situazioni, no? per cui come dire, formarsi dal punto di vista proprio della, eh, della personalità e della capacità di tenere la barra dritta no? e, e questo... Prendersi cura di sé, vuol dire anche questo: poi il come ognuno lo fa come vuole, però essere consapevoli che ognuno di noi ha degli automatismi, ha delle manie ha delle ossessioni. La gestione delle emozioni, la gestione delle emozioni eh. e della nostra irrazionalità, di fatto poi. Benissimo, io ringrazio davvero gli speaker di questa tavola rotonda, il leader gentile dal controllo alla cura, la professoressa Valeria Cantoni Mamiani, founder di Leading by Heart, Alessandra Rizzi, head of human resources and organization Zurich Bank, Massimo Sabatini, direttore di generale fondi dirigenti e Antonio Panico, business coaching Italia. Grazie mille per essere stato con noi.